Fondiamo qui, nasce per dare una risposta concreta, nasce per spiegare a tutti noi quelli che non sono delle gentili concessioni, sono i nostri diritti. Utilizzare questi fondi in modo proprio in modo efficace, è un nostro diritto perché sono le nostre tasse, sono i nostri soldi. Noi li rivogliamo portare sul territorio e per questo stiamo lavorando a Bruxelles come delegazione del Movimento 5 Stelle Europa e su tutti i nostri territori per far sì che ci sia una conoscenza sempre maggiore e che ognuno quei diritti possa esercitarli concretamente.